soprattutto nei nostri tempi che stiamo vivendo, che tu comprenda le cose importanti della vita, diciamo così. Voglio dire che in mezzo a tanti discorsi, a tanti principi morali, a tante idee, correnti di pensiero, eccetera, eccetera, quello che a volte tralasciamo e di cui non ci rendiamo proprio conto è che l'aspetto più importante dell'intera nostra vita è quello percettivo. Di fatto puoi vedere anche da solo o da sola che ognuno degli altri aspetti che abbiamo menzionato deriva esattamente dalla percezione che noi abbiamo di noi stessi e del mondo. Quindi, di nuovo, non parlo di una percezione psicologica, ma della percezione di essere un corpo fisico in mezzo ad altri corpi fisici. Spesso faccio un esempio di questo per capire quanto la nostra percezione possa cambiare tutto anche in una sola giornata. Il classico esempio che io faccio è il marito con la moglie, la moglie è a lavoro eccetera, eccetera riceve una telefonata che la moglie lo sta tradendo. Ci sono magari delle prove, una foto, oppure comunque un amico fidato che ti sta dicendo questa notizia. Bene, alle sette e mezzo la moglie torna a casa. E quindi ecco che il loro rapporto, la loro visione, eh, quello che il marito pensava di lei, o meglio, come il marito vedeva lei, tutto è cambiato. Tutto è cambiato in una sola telefonata ricevuta. Poi magari alle 21 l'amico ritelefona e gli dice pesce d'aprile, era uno scherzo. Va bene? <ride> Quindi questa simpaticissima uh, storiella, diciamo così, questo esempio, però è molto importante. E cos'è che ci fa capire anche? Che il mondo non è così solido come noi pensiamo. È molto fluido, molto fluido e può cambiare da un momento all'altro. Ed ecco che uh, tutta la nostra visione del mondo può cambiare da un momento all'altro. Ed ecco che quindi dovresti iniziare veramente a guardarti intorno, a vivere, vedendo un mondo fluido, non più un mondo fermo, solido e pesante. Anche perché la prima cosa da capire è che tutto quello che ti circonda è fatto di forze. Tutto quanto, ad esempio in un pennarello verde ci vedi la forza del colore verde, ci vedi la forza del materiale con cui è fatto, ci vedi la forza dell'intento per cui fu fatto, cioè colorare, no? In questo caso. E tutto quello che ti circonda non è dei, come posso dire, non, prova a non vederli come degli oggetti, ma come delle forze, delle frequenze, perché questo sono, va bene? Qui ti ho un esempio, no? Ecco qua. L'esempio di una mela è un oggetto fisico, ma io posso vedere la mela come una frequenza. Una frequenza specifica che è questa, circondata da tante altre frequenze non specifiche. Per esempio, tutte le mele comunque hanno questa forma, no? Quindi la forma deriva da uno stampo di frequenza e non... Ogni mela ha una forma, come posso dire, totalmente differente dalle altre, ok? Quindi vedete che ci sono delle specie di stampi, delle specie di uh, filtri, diciamo così, attraverso cui le frequenze più grandi vengono filtrate e differenziate in frequenze più o meno uguali. Ci sono dei range, ovviamente. Questo è una frequenza, ok? Se io... Um, di fatto penso a una persona che conosco, penso a un amico che ho caro, no? Cerco di togliere tutte le mie cose personali che ho da ridire su di lui. Ne prendo solo la frequenza del mio amico, la sua impronta energetica, capite? La sua qualità, ecco, che non si descrive. Perché appena iniziate a dire delle descrizioni voi state ridicendo delle storie sul vostro amico, non più percezione, no? Ed ecco che a livello percettivo la vera rivoluzione, la vera conoscenza sta, come già ho detto nell'ultimo seminario, ma come insomma ehm, è molto importante capire questo, sta nella differenza tra emettitore di frequenza e ripetitore di frequenza. Questa differenza è fondamentale, veramente, in tutta la tua vita. Osservati intorno come sei completamente influenzato dagli altri, dalle circostanze, dal male di vivere che tutti hanno, se sei un attimo più felice ti guardano male, eh, eccetera, eccetera. Comunque se sei un po' fuori dagli schemi eh, ti possono isolare, ti possono mettere da parte, tipo... in ogni caso sappi che... Essere ripetitore di frequenza vuol dire subire frequenze che sono nell'aria messe da, uh, da chi sa come il popolo si dovrebbe conformare e quindi comportare affinché sia ben docile, no? Mentre invece emettitore di frequenza significa prendere completamente non solo il comando della tua vita e quindi capacità e potere di materializzazione nel tuo mondo, ma anche responsabilità, è, è, è anche per questo motivo che se generalmente le persone chinano il capo e non sono particolarmente interessate a fare mm, di testa loro, no? diciamo così, a emettere delle frequenze che loro vogliono proprio perché vanno ad influire su quella amalgama di materia dei saggi o comunque, diciamo, sulla programmazione sottile della realtà, che viene sempre prima eh, di quella poi condensata, di quella che noi chiamiamo eh, fisica materiale, e quindi vai, emettendo de determinate frequenze, vai a ehm, dirigere per magnetismo questa materia prima, eh? e quindi questa ti creerà situazioni uh, veramente in sintonia con quello che stai emettendo volontariamente. Ricordiamoci che parliamo di frequenze emesse, e volute, cioè senza una ragione se non quella che tu vuoi emettere quelle frequenze, ok? Um, uno dei, degli esempi più classici è, è il fatto del denaro e quindi il modo giusto per emettere frequenze che ti manifestino veramente denaro è focalizzarsi sull'abbondanza che già abbiamo. Focalizzarsi significa dar fuoco a qualcosa e la legge universale che sta dietro a tutto questo Dice che, quello, che tu doni, quello a cui tu doni attenzione, quello su cui tu ti focalizzi, lo stai nutrendo. Questa legge qua andrebbe scritta a caratteri cubitali. Perché va contro eh, tutta la programmazione che è stata fatta con, con tanto impegno alle masse. Cioè focalizzatevi sulla mancanza. Abbiate tanti desideri che vi spingono di qua e di là. E focalizzatevi sulla mancanza Io vedo le persone che, che in giro eccetera eccetera Quando hanno un problema La prima cosa che fanno è focalizzarsi sul problema Non ci dormono la notte Ossessionate E si focalizzano sul problema Questa non è colpa vostra State ripetendo Siete ripetitori di frequenza E questo è proprio quello che ci hanno insegnato fin da piccoli, capite? Mentre invece se c'è un problema Ok, il problema è lì il primo focus che va è alla soluzione e lì rimane, non al problema stesso, focalizzandoti sulla soluzione. E uno dice, eh ma la soluzione non c'è ancora, non importa, io mi focalizzo sulla soluzione che adesso non c'è ma arriverà. Io rimango lì, sulla soluzione, se c'è già la apro e la eh, analizzo e mi ci focalizzo tranquillamente. Il problema non è un problema, capisci? È dove ti focalizzi il problema, perché se tu ti focalizzi sul problema stai nutrendo il problema. Quindi per i soldi, se tu ti focalizzi sulla mancanza di denaro, sul fatto che sei povero eccetera eccetera, non me ne frega niente che tu sia bravo o brava o che tu sia una persona per bene, lo capite? Queste sono leggi universali, sono le leggi della natura stessa. Se vi trovate in un burrone, cioè nell'orlo di un precipizio e poi vi buttate, voi e accanto avete Santo Padre Pio e accanto di là avete un ladro che ha stuprato le donne e che ha fatto le cose più brutte del mondo. Quando ci si butta tutti insieme dal burrone, moriamo tutti e tre. Va bene, queste qui sono le leggi naturali, cioè vi dovete piantare in testa che non è che tutto quello che voi pensate sia a vostro favore. Tantissime cose sono programmazioni che noi abbiamo, programmazioni subliminali e dirette che fin da piccoli abbiamo ricevuto. Direte magari, bene, dopo tutto questo come si fa a toglierle, eccetera, eccetera. Beh, la cosa non è immediata naturalmente, però certamente osare e rischiare, avendo il coraggio di diventare emettitori della frequenza che voi volete, è un ottimo inizio, perché tale frequenza, poiché è emessa, diventerà molto forte e smetterete di ripetere le altre. Così funziona dopo un pochettino di tempo, capite? Quindi è tutta una questione energetica e di frequenza alla fin fine. Frequenza, ovviamente, non siate banali. Il mondo delle frequenze non è certamente che ogni cosa ha una frequenza, eccetera, eccetera, capito? Tutto ha un insieme di frequenze, capite? Un range di frequenza è enorme, no? Ecco perché... Se volete più soldi, vi dovete focalizzare sull'abbondanza che avete adesso, adesso, e provare un'enorme gratitudine. Provate subito dopo questo video a fare questa cosa. Se sentirete un po' di apatia, un po' di noia, un po' di resistenza, ottimo, perché vuol dire che avete dentro la programmazione di cui vi parlavo, cioè per tenere le masse povere, perché... Signori, chiariamoci una volta per tutti, dobbiamo utilizzare l'intelligenza anche su chi ci governa, su chi sarebbe a capo dei popoli. Ora, magari quando c'era la lira, questo esempio veniva un po' migliore, perché la lira Italia e ci siamo. Non importa, facciamo l'esempio con l'euro, chiamiamola BCE e diciamo che è quella lì che stampa moneta, ci sarà qualcuno che stampa questi benedetti euro, va bene? Qualcuno ci sarà. Ottimo, il popolo sta male? perché c'è troppa povertà, il popolo sta male perché c'è una crisi economica molto grande, ma voi davvero credete ancora a queste cose? Va bene, se ci credete perché questi signori che stampano moneta o che stampano i fogli delle banconote che tra l'altro non corrispondono più nemmeno a, a oro fisico, perché non ne stampano un po' di più? Facciamo in modo che ogni persona abbia, ma, che so io, mille euro al mese in più. Ogni cittadino. Sì, certo, sono il primo a dire che sto dicendo cavolate. Ma perché viviamo in un mondo di cavolate, in questo senso, e ci fanno credere che queste cose siano irrimediabili, capite? C'è la crisi economica e c'è la povertà e di qui e di là e di su e di giù. Non è così. Tutte queste eh, cavolate sono decise a tavolino da persone che, diciamo così, vogliono governare le masse, vogliono avere il proprio potere sulle masse, va bene? Perché eh, come fanno ad avere potere sulle masse? Determinandone le frequenze dominanti, che poi saranno ripetute da una persona all'altra, come tanti insetti l'uno con l'altro, a posto. La frequenza dominante è quella. Ci sono misuratori specifici delle frequenze dominanti di un popolo, di di energia psichica, no? Di emettitori psichici, siccome tutte queste frequenze che noi emettiamo, per esempio, lamentandoci ogni giorno su queste cose, producono psichismo. Ecco, questo, questa quantità di psichismo prodotta viene eh, non solo misurata, ma volendo viene anche raccolta. Qua però devo fermarmi, non possiamo andare troppo nello specifico su questo, assolutamente non possiamo. Ma quello che devi capire è che essere emettitore di frequenza significa essere diverso dalle masse, in qualche modo, perché emetti una frequenza, quella che vuoi, ma significa anche prenderti la responsabilità di quello che ti accade e prenderti la responsabilità di quello che stai emettendo nella tua vita, nei, nei tuoi campi, nei vari campi della tua vita, capisci? Ti ripeto, non raccontarti scuse. Queste sono delle leggi naturali, capisci? Delle leggi universali e funzionano, cioè sono valide anche se tu non le vuoi, <ride> oppure sono valide anche se tu hai delle ottime ragioni per sentirti infelice, delle ottime ragioni per provare la sensazione di povertà, eccetera, eccetera. Io non voglio dire questo, cioè non voglio dire che tu o, o altri non abbiano nessuna ragione perché... cioè che siete tutti scemi, non ho detto questo in nessun modo. Però vi sto spiegando la dinamica energetica delle frequenze, il mondo è fatto di frequenze, va bene? Quella frequenza che voi continuate ad emettere è la frequenza che voi andate a nutrire, punto. Questo che ti piaccia o che non ti piaccia. Ecco che quindi in qualche modo chi vuol prendere veramente la gioia e la celebrazione della propria vita deve assolutamente accorgersi delle frequenze con cui sta danzando. È, una, è un passo che non, che non può essere eh, sorpassato, ecco, in nessun modo. E riguardo al denaro già sento qualcuno che mi dice eh ma se non ho neanche un soldo in banca, sono pieno di debiti, voglio capire come faccio a focalizzarmi sull'abbondanza. Questa qui è una, una, come si chiama? una domanda molto interessante e anche molto intelligente. Perché di fatto uh, questa storia dell'emettitore di frequenza, no? Mm, viene un po' anche confusa con visualizzare le cose belle che ti piacciono, no? <ride> Oppure <ride> immaginare un futuro migliore, no? E quindi ecco che io mi immagino di avere milioni di euro e dico ecco mi sto focalizzando sull'abbondanza di avere milioni di euro. No! Assolutamente! Questo non è focalizzarsi... Su l'abbondanza che già hai. Questo è un altro tipo di, di, di, di cosa, di pratica, di esercizio, visualizzare delle cose oppure immaginarsele, no, eccetera. Ma non funziona neanche così. Quindi, attenzione, non vi fregate neanche su questa cosa. Io sto dicendo di focalizzarti e, e provare una gratitudine su quello che già hai, però se te non hai nemmeno un soldo, non potrai provarla sul denaro, ma dovrai trovare l'abbondanza in giro su altre cose, capite? Vi ricordate quando poco fa ho detto che le frequenze sono diverse, ci sono dei range di frequenza, abbiamo minimamente parlato degli stampi, frequenze madre che generano frequenze figlie? Signori, se voi vi focalizzate sull'abbondanza ad esempio di avere una casa dove potete ripararvi dalla pioggia, oppure se proprio non trovi nulla perché in questo momento sei cieco alla bellezza della vita, questa è la verità, siamo ciechi e sordi alle bellezze e alla benedizione dell'esistenza stessa. Ma abbiamo tempo per aprirli questi occhi, no? Bene, Um, se proprio però non riesci a trovare l'abbondanza in quello che ti sta circondando adesso nelle cose che, che veramente, eh, nella, nella tua famiglia, nelle cose più belle che ti stanno circondando vai nella natura, vai in un qualsiasi prato, soprattutto in questa stagione, nella primavera vai fuori, fate insegnare dalla natura vedrai un campo fiorito e quello ti basterà per vedere l'abbondanza che ti circonda e in una notte sdraiati in terra e guarda il cielo stellato quante stelle ci sono respira e senti che l'aria è sempre disponibile per te non hai bisogno di, di di qualche pompa di qualche cosa particolare perché non riesci nemmeno a prendere l'aria puoi fare dei respiri profondissimi a pieni polmoni e già questa è abbondanza Fare un bel respiro a pieni polmoni e dire grazie, perché posso respirare. È il primo passo che tutti possiamo fare, anche nella più peggiore situazione che uno possa immaginare. E perché ti parlavo di frequenze madri, eccetera, eccetera, cose che volevo dire? Beh, è molto semplice. Seguendo sempre la scienza della percezione, quando tu ti focalizzi nell'abbondanza, per esempio nel respiro, oppure nell'abbondanza nello spazio, cioè io non vivo in 5 metri quadrati, ma ne ho 30, no? Bene, e, e, e ho anche degli oggetti, ho, ho un mobile, ho questo, non, cioè, potrei parlare a giornate intere sugli esempi che potete fare, ma devi trovarteli te, ogni giorno devi lavorare su questo, veramente, muoverai le forze, non è uno scherzo, ma... La frequenza dell'abbondanza che tu stai muovendo, per esempio, l'abbondanza di poter avere la possibilità di stare con i tuoi figli, no? Oppure l'abbondanza di poter dormire, se tu ti focalizzi sull'abbondanza che ti circonda e non sulla mancanza che tu vedi intorno a te, ecco che questa è come se tu aprissi un fiume di cosa? Di abbondanza. Quindi è vero, vai a ingrandire questa cosa per cui stai ringraziando con la frequenza della gratitudine. Ma non solo, perché la frequenza della gratitudine per l'abbondanza di qualcosa, ok, stai focalizzando, dando nutrimento a questo qualcosa, ma anche all'abbondanza stessa, che può essere una, una frequenza madre di tutti i vari tipi di abbondanza che esistono, capisci come funziona? Ed ecco che questo fiume che finalmente sta irrigando dell'abbondanza ti si riversa da solo in tutti gli aspetti più meravigliosi della tua vita, compreso il denaro. Ripeto, avendo aperto l'accesso energetico al fiume di abbondanza della vita stessa, perché la vita è continua abbondanza, per sua natura, ecco che apri l'accesso anche ad, ad, all'abbondanza nel denaro. Anche se tu non avevi pensato all'abbondanza nel denaro. Questo è solo un esempio dei soldi, perché molte persone sono legate e, e, e ad, capite che quando poi c'è la conoscenza che inizia a essere presente nella vostra vita, mi dispiace, ma vi accorgete che vi state fregando da soli, questa è la verità. <ride> senza dubbio e l'ultima cosa che voglio dirti per esempio un altro ultimo esempio eh, in magia si usano molti talismani no? è una delle possibilità e cosa vanno a fare i talismani? beh ecco, mh, vengono caricati prima di tutto con delle forze perché un talismano che non è caricato non funziona ma quando viene caricato con, con delle forze attraverso un rito specifico anche generalmente con corrispondenze astrologiche specifiche per prendere quella forza precisa Ecco, il mago carica il talismano e poi te lo puoi portare appresso, come un ciondolo, no? Bene, cosa va a fare dopo quello che abbiamo detto in questo video? Un talismano magico realmente attivo, no? Diviene, per te, emettitore di frequenza. Capisci? Come sia scienza moderna, ma anche profondamente antica. Diventa un emettitore di frequenza, che portato addosso tutti i giorni, già dopo 2 tre giorni, inizierà a influenzare il tuo campo elettromagnetico, perché te te lo stai portando addosso, quello stai emettendo per esempio 258,7 Hz, continui, ed ecco che il tuo campo elettromagnetico per induzione magnetica, per l'appunto, inizierà ad emettere queste frequenze. Ed ecco perché, per esempio, col talismano di Venere sull'amore, dopo qualche giorno, è una cosa veloce, di solito, non è che ci metti in dei mesi, se c'è un talismano carico, dopo qualche giorno vedi subito gli effetti materiali, vedi un crescendo, proprio come se la frequenza si stia stabilizzando. E Niente, troverai, inizierai a trovare delle persone interessanti, delle persone un po' più interessate a te, la persona magari giusta, inizierai ad avere degli incontri che non avresti mai immaginato e piano piano troverai una persona con cui magari ti trovi bene e, e, e troverai l'amore in qualche modo, no? Che è un'altra de un delle cose che le persone desiderano, eccetera, eccetera, ok? Ma anche lì è uguale, perché se desideri l'amore ma ti stai continuando a focalizzare sulla mancanza di amore sei condannato per tutta la vita. Non ci sono alternative, perché questa è una legge naturale. Non è una legge morale, ok? Oppure prettamente umana. Ciò su cui ti focalizzi, fuoco, ciò a cui dai fuoco, ciò che tu cuoci col fuoco, è questa cosa che stai nutrendo. Quindi osserva attentamente dentro di te tutte le cose che tu ti stai nutrendo. Le cose su cui ti focalizzi generalmente con comportamenti automatici, come ripetitore di frequenze, ok? Osservale molto attentamente e emetti le frequenze che vuoi come un pazzo, senza un motivo, ok? La stessa felicità è una frequenza, capisci? La grandezza di questa scienza se viene applicata. La stessa gioia immensa e più grande di qualsiasi gioia da soddisfazione di giochino ricevuto, tu possa immaginare. È una frequenza. Ci sono le frequenze più alte, le frequenze più vicine al divino, perché la stessa presenza divina nella tua vita, nelle tue cellule, nell'atomo, è una frequenza. Abbiamo parlato di conoscenza molto diretta in questo video e adesso, come mi diceva sempre il mio maestro, quando facevamo dei discorsi, io, anche io facevo delle lucubrazioni mentali anche di ore a volte, no, per parlare dei principi di qualcosa, si parlava di qua e di là, Ecco. Eh, dopo che quindi avevo fatto, mi diceva sempre, bene, ora che hai la conoscenza, perché avevo capito la cosa, ne avevo la conoscenza veramente, cioè l'avevo proprio capita come funzionava, pratica, pratica, pratica e trova l'arte.